Benvenuti a tutti il Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi vedremo la funzione correlazione all'interno dei fogli di calcolo. Allora, la funzione correlazione è, è un indice, un coefficiente che rappresenta il rapporto fra due eventi o fra due serie storiche, cioè quale correlazione c'è fra due eventi. Se la correlazione è molto positiva, vediamo che all'interno, per esempio, di un diagramma, di un grafico, i punti vengono allineati dal basso a sinistra all'alto a destra. Se invece c'è una correlazione negativa dall'alto a sinistra in basso a destra, se non c'è correlazione, vedete, si disperdono in maniera, diciamo, casuale. Questa figura ci è stata eh, fornita da Quaderno di Epidemiologia, che è un sito di Ezio Bottarelli, che eh, rilascia questi contenuti con la licenza Creative Commons. Allora, noi vediamo subito, tentiamo di fare di osservare questo fenomeno all'interno di un foglio di calcolo noi utilizziamo come scusa la classifica marcatori della serie A ovvero quali giocatori hanno segnato di più ci sono queste serie storiche, le presenze e i rigori cioè noi vogliamo vedere se c'è una correlazione maggiore Maggiore fra il fatto che il giocatore sia più presente in campo o se il fatto che riceva più rigori cioè quando è che un calciatore si colloca in cima alla classifica dei marcatori quando è molte volte in campo, quando riceve molti rigori allora noi facciamo subito, è semplicissimo nei fogli di calcolo Se bisogna eh, inserire il segno uguale, poi si scrive correlazione se facciamo invio ce l'autocompila Vedete che fra parentesi dobbiamo mettere la prima serie storica, punte virgola, la seconda serie storica. Allora la prima serie storica sono le presenze, in questo caso, poi facciamo punte virgola sulla tastiera, la seconda serie storica sono i gol e facciamo il invio. Abbiamo praticamente finito. Vediamo che c'è una correlazione fra le presenze e i gol di 0,1. Sembra una correlazione un pochino bassa perché il coefficiente di correlazione va, va da meno 1 a 1, cioè meno 1 è una... Mh, nulla correlazione a 1 ha una correlazione positiva allora facciamo la stessa cosa per i rigori vediamo la correlazione fra rigori e coassegnati uguale, cor e facciamo invio, ce l'autocompila eh, prima serie storica, seconda serie storica la prima serie storica in questo caso sono i rigori e con il mouse premiamo, manteniamo premuto e trasciniamo punto e virgola, seconda serie storica di riferimento, sono sempre i gol. premiamo il pulsante sinistro, manteniamo premuto e trasciniamo, facciamo invio, vedete che la correlazione sembra essere molto più alta, che cosa significa? Da questo utilizzando questa funzione Diciamo il giocatore si colloca in cima alla classifica dei marcatori si ha tanti rigori noi lo potevamo capire anche così al volo, questa è stata una scusa perché vediamo che per esempio Zecco, il giocatore della Roma, ha 21 presenze cioè una presenza in più di Ciro Immobile, ma si colloca alla fine della classifica che cosa significa? Che non c'è questa correlazione fra il numero di presenze e il segnare tanti gol c'è una correlazione molto più forte... Tra ricevere rigori e segnare tanti gol. Tant'è vero che Cire Immobile, che è il primo della classifica, ha ricevuto 9 rigori ed è l'unico a aver ricevuto 9 rigori ed in cima alla classifica. Allora, tentiamo di vederlo se mh, questo tipo di fenomeno si disperde esattamente come ci ha fatto vedere eh, il professore all'interno di quel sito di epidemiologia. Allora, andiamo nel grafico: facciamo il grafico delle presenze. Vediamo se è vero che la correlazione fra presenze e gol è bassa. Noi invadiamo e selezioniamo le due eh, praticamente colonne, andiamo nel tab inserisci e facciamo grafico. Vediamo quale tipo di grafico, ovviamente non quello a colonna, barra, torta, area, ma facciamo quella a dispersione, perché questo è un grafico di dispersione. Facciamo successivo, poi vedete che indica che le serie di dati sono in colonne ed è vero, che è la prima riga che ha la, la scalia ed è vero e facciamo successivo queste cose qua non ci interessano continuiamo a fare successivo il titolo non ci interessa facciamo fine vedete che a tutti gli effetti un po' è vero perché vedete che il rapporto fra presenza e gol dà un grafico in cui i puntini si disperdono in una maniera un pochino casuale allora andiamo a fare quello dei rigori vediamo se è vero eh, quello clicchiamo e invadiamo e selezioniamo le due serie storiche ancora una volta all'interno del tab inserisci facciamo grafico e poi vediamo Sempre un grafico a dispersione, andiamo avanti, le serie di dati sono in colonna, la prima riga di Tascalia, successivo, successivo, fine. Vediamo che qui a tutti gli effetti c'è una disporzione che è un pochino più coerente, cioè dal basso a sinistra, vedete all'alto a destra, vedete come fanno questi puntolini, quindi noi se rivediamo la figura vediamo che effettivamente dal basso a sinistra al punto a destra c'è una maggior correlazione quando invece sono tutti dispersi così c'è una minor correlazione quello che funziona per esempio nel grafico delle presenze allora noi che cosa abbiamo fatto? abbiamo semplicemente utilizzato la funzione correlazione che è semplicissimo basta fare uguale correlazione aperta parentesi prima serie di dati punte virgola seconda serie di dati per verificare quale fosse la correlazione fra la quantità di gol, le presenze e i rigori. Poi qui abbiamo semplicemente messo, siamo andati in inizio in questa freccia qua, e abbiamo messo semplicemente un, una formattazione condizionale per far vedere che vedete che eh, la correlazione con i rigori è più alta della correlazione diciamo, delle presenze, quindi eh, diciamo, è più blu perché è più alta, e poi tutto il resto diciamo, è abbastanza...